20 wider nel mio mondo che mi stanno cercando proprio di, di farmi di tutto e di più scappa! Sono saltato un sacco Vai via Allora, signor Wither Ho capito che lei mi ama Io non giudico i gusti di nessuno Però lei deve stare lontano da... Me, eh, eh, Guardate Questa cosa non mi capita con nessuno Perché nessuno mi vuole A parte i Wither <ride> Tutti che mi seguono Tutti i Wither Ma... Oh, vai via Via No, no, no Per favore, no Mi sto uccidendo <ride> Sono morto Ok, però Devo cercare adesso, raga Di trovare la spada suprema C'è una spada Fighissima Enorme più potente dell'universo E sono serissimo È la spada fortissima In tutto Minecraft E questa spada qua può distruggere Ovviamente un Wither proprio come, come burro Lo può tagliare, non so come dire Cioè proprio lo uccide in due secondi Ma devo trovarla nei meandi me... me. Nei meandri più oscuri di Minecraft Che non so quali siano Probabilmente sono le caverne E anche perché io adesso effettivamente non posso più tornare lì Cioè ci provo perché avevo delle mele d'oro <ride> Le mele d'oro erano utili Cioè non per, non, non, non per essere giudicante verso il fatto che io sono morto Ma effettivamente erano davvero utili le mele d'oro Perché... Ad, erano super incantate Erano potentissime Eh no Questo qua Mi, mi vuole come, come al solito Dopotutto E ho capito che O oh, sono leggiadro Bello Simpatico Ho capito che Però insomma Io sono una persona Che non vuole Rapporti con i wither Cioè in tutto questo Comunque io vorrei anche scapparmene peraltro cioè, Mi scusi Mi lasci in pace Senta, io, Ok dobbiamo trovare una caverna Prima che sia troppo tardi Nel caso Se voi me lo permettete Scrivetemi nei commenti Se faccio bene Mi riprendo le dono Dalla creativa Ma non ora Ora devo solo trovare una caverna Accidenti Quanta è buia sta caverna Veramente non riesco Proprio a vedere niente Ho preso un po' di cose effettivamente Però Mi servono Mi serve del cibo Mi servono degli animali Da uccidere Che Suona molto brutta questa cosa Però effettivamente Mi servono davvero Infatti adesso cercherò di andare a trovarli Raga Aiuto Non riesco a fare niente in questo momento Anche perché poi Intanto i Wither stanno lì tranquilli Che stanno distruggendo il mio povero mondo Stanno mandando delle teste in giro Che letteralmente io non Che caspita sono quelle cose ma che bella sta montagna è enorme, proprio come eh, questo maiale che adesso ucciderò. Ok, adesso andiamo in cavernona, addentriamoci qua dentro, però eh, purtroppo c'è un piccolo problemino di fondo. Allora, um, io direi di fare una codesta cosa, <ride> direi di fare una fornace prima di tutto. Ragazzi, dobbiamo ricordarci assolutamente che lì... Non so per quanto rimarrà la superficie, ok? Veramente, sono 20 guider che stanno sparando dappertutto e quelli non si fermano, non so per quanto rimarrà. Comunque, adesso cuocio la carne e ci vediamo dopo. Allora, ho fatto tutto, adesso addentriamoci qui all'interno di questa grotta buia, gatta buia, butta... Ehi! Hey. <ride> È pieno, raga, non si vede niente, veramente. Si vede tipo blu, ma proprio blu strano. Sto perendo sto morendo, sto uccidendo, ok, perfetto, bene, sono vivo, sono perfetto vivo Direi che questa non, non va bene come cavernuccia Direi di scavarcene via da un'altra parte Ok perfetto Adesso direi di scavarci sopra Andarcene e trovare un'altra caverna Perché questa qua Dai che palle Io volevo trovarne una bella nuova Però almeno ci siamo nascosti qua per il momento Anche perché i Wither sono sempre lì in cerca di uccisione dei dunis E guardateli come volano intanto Come fanno Oh però sta anche arrivando notte eh, Intanto ricordiamoci questa cosa Che secondo me è importante da rende... da, da, da ricordarci Allora ho tutto eh. adesso, adesso direi di andare in questa cavernona E c'è una mineshaft bellissima Allora Stiamo super attenti perché qui ci sono i ragni velenosi E qua ma, ma scusate ma io voglio uccidere 20 wither Ma intanto qua io sto per morire da un ragno velenoso, cioè ci rendiamo conto di quanto è impossibile questa cosa che io voglio fare, vero? No, però ce la possiamo fare, sapete perché? Oh no! Perché mi odiano tutti? Perché mi odiano tutti? Magari lì c'era la spada super potente. Allora, io sto per rage quittare. Io ve lo sto dicendo. Sono veramente stufo perché non sto trovando questa spada schifosa. Poi muoio da, da, dai pipistrelli, capito? Cioè i pipistrelli mi uccidono, non so se ci rendiamo conto. Allora, che caspita c'è qua? Eh, mille strade. Che pizza. Vediamo se troviamo questa caspita di spada che io... Spero che si avvicina Comunque questo pipistrello mi sta un po' mm, Cioè non è che magari C'è Aerobrine in questo mondo pure eh? Spero di no perché sennò sarebbe veramente Disastrosa come, co come cosa Bella la redstone Devo dire che è veramente inutile Peraltro non posso nemmeno scavarla Perché non ho il ferro Pensate quanto caspita sono povero Cosa dovrebbe essere questa cosa Forse è quello che penso io sì, aspetta, aspetta, aspetta Guardate un attimo L'epicità di questa cosa Ven Non so nemmeno leggerlo, scusate eh, Guardate quanti numeri ci sono di attack damage Tantissimi, tantissimi Il che mi fa pensare Dunis ucciderà gli Ender Dragon uh, In men che non si dica Ma, non l'Ender Dragon, scusate, i Wither Ma il problema è che io non posso ucciderlo da solo Quindi devo scavare un po' di ferro Perché mi serve per fare l'armatura Sappiamo bene? Tutti i guida dobbiamo sconfiggere Se no abbiamo perso Cioè, Ho perso io <ride> Però eh, ci proviamo insomma cioè, Non so cosa vi devo dire Ma scusate ma qua c'è altro ferro Perché io ho bisogno di, di altro ferro Ho bisogno di un'armatura in ferro Allora facciamo così Ne scavo un po' e poi ci vediamo fra poco Come vedete io qua ho un po' di ferro E ora posso farmi sicuramente un po' d'armatura i pantaloni, e eh, io avevo detto anche che mi davo mh, la mela d'oro super potente, eh, perché effettivamente dovete ammettere che in questo caso mi serve. Ah, abbiamo qua il signorino che ci sta aspettando. Allora lo faccio insieme a voi. Guardatelo, mi metto in creativa, ok, perfetto. Adesso prendiamo la golden apple, però non tante, tipo ne prendiamo 6, vanno bene, e vanno bene anche perché sono... è molto potente questa. E io direi che adesso possiamo andare a sconfiggere il primo Wither Ho l'armatura in ferro, ho il ferro, o la spada super potente Il potente che possa esistere al mondo, ve lo ricordo, eh La spada di Minecraft più potente del mondo Perché ha un sacco di numeri, avete visto quanto attack damage ha Ora, andiamo da questa parte, così Ok, perfetto, ora tecnicamente siamo fuori Io direi di mangiarci prima di tutto la mela d'oro Ok, e adesso chiamare i signorini Ma dove sono finiti, scusate, in tutto ciò? Saranno di nuovo lì che, che fanno esplodere il tutto. Ah, a, allora, vediamo se ce la facciamo. Perché io già passo balbettando per la paura. Oh, allora. Siete con me, vero? Cioè, nel senso, siamo, siamo tutti insieme. Brutto sei, sei. Allora, brutto sei brutto, sicuramente, però. Eh però mi, mi scusi, eh. Io devo colpirla però per ucciderla. Mi scusi, venga qua. No, no, raga, mi sto mi sto innervosendo. Raga, mi sto innervosendo un botto. Perché non, non, non mi fa fare un cavolo. Non mi fa fare un cavolo. Però io riesco a scavare le cose molto in fretta. Anche con la spada. Mangia per carità, mangia per carità, mangia per carità. Oh, vieni qua. L'ho ucciso, raga. Perfetto, l'ho ucciso. Oh, dai. Vieni qua. No, raga, che palle. Che palle. Dove? Sali su, sali, su, sali su, sali su. Accide Madonna che pal Vieni qua Non ci posso credere No raga raga non no, sopporto no, Non lo sopporto Lo sto per ammazzare Cioè Lo sto per proprio Insultare male Dove sei finito brutto schifoso ma raga non me lo fa fare Allora Cerchiamo di, di stare calmi perché qua io no, no, Raga raga però se non viene sotto Io come caspita faccio ad ucciderlo? Eh? Ma basta ba no, Raga, raga no, non è possibile Io non ne posso più di questi signori allora, allora, signore, signore, signore, signore, signore, mi ascolti bene, mi ascolti... Allora, mi ascolti bene, allora, mi ascolti bene. Allora, lei... Lei, brutto f... Perché adesso... Adesso me lo... Adesso adesso io e lei facciamo i conti. Ah, dove dov è finito il signorino? Era questo, giusto? Era uno di questi. Allora, signorino. Io e lei... Io e lei... Di certo non siamo migliori amici. E di, su questo ne, ne siamo tutti consapevoli, vero? Però. però io adesso a lei... Posso ammazzarla bello che bello! Brutto bastardo Scusate, dovevo farlo dovevo. Adesso però uccido tutti questi signorini Uno ad uno Perché veramente li odio con tutto il mio cuore Io non li so Anche perché, raga, non mi faceva fare niente Perché il signorino non scendeva Ma signori di Minecraft, io mi chiedo Come faccio ad uccidere un signor Wither Se non scende Eh? Scusate, rifacciamo Guardate, gu sale E non posso colpirlo non posso colpirlo Perché non ti fai colpire strombolo Grazie al cavolo Raga è impossibile affrontare questi Wither Senza non lo so le ali Cioè devi avere le ali per, per affrontarli. Vabbè scrivetemi voi nei commenti se uh, Ho vinto non credo proprio perché Cioè sarebbe stato troppo semplice secondo me Non ho vinto però possiamo affrontare altre sfide del genere Magari con l'Ender Dragon Che l'Ender Dragon magari Viene da noi per esempio, cioè giù, mi, mi viene questa idea, magari l'Ender Dragon scende da noi e ci attacca, non come il wither che sta lì tutto quanto... Vabbè, ah, insomma, uh, scrivetemi nei commenti, uh, lasciate un'emoji arrabbiata nei commenti, perché sono arrabbiato e secondo me anche voi lo siete un pochino, dai, un pochino sarete arrabbiati, lasciate un'emoji arrabbiata e ci vediamo al prossimo video, ciao!